Mi presento, sono il dottor Antonini, sono un urologo e mi occupo in modo particolare di andrologia chirurgica. Da un po' di tempo ho iniziato a effettuare, dopo una collaborazione negli Stati Uniti con il professor Polperito, l'impianto di protesi idraulica eh, tricomponente mini-invasiva. Ho completamente cambiato il tipo di approccio perché mi sono reso conto che, da un punto di vista sia del dolore post-operatorio sia del rischio infettivo, questo tipo di processo, questo tipo di intervento chirurgico è nettamente migliore rispetto all'approccio penoscologale. I pazienti nel post-operatorio non hanno dolore, riescono ad attivare la protesi già a distanza di 7 giorni dall'impianto e riprendono una brillante attività sessuale già a 45 giorni dall'intervento.